Siamo ancora in cammino e andiamo con gli intimi di Gesù, appunto, con Giovanni, Giacomo, Maria di Magdala, ecco, con queste donne, con quelle che più sono rimaste vicino a lui, andiamo al sepolcro. Certo, come quando si va a salutare una persona cara, la si vuole salutare per l'ultima volta, l'ultimo pianto... L'ultimo saluto per poi impegnarsi a dimenticare. C'è sicuramente una, un alone strano e pensieri eh, così confusi. È una grande delusione di fondo probabilmente, anche se una speranza rimane, qualche germe di speranza nei cuori rimane. Ed è questo che li fa andare avanti, ci fa andare avanti, talvolta anche nelle situazioni difficili e tristi della nostra vita. Il sepolcro è vuoto ecco la, la sorpresa da un, un vuoto che è pieno di Dio è pieno dell'amore di Dio del resto siamo qui a quello che è il centro il nucleo centrale del messaggio cristiano il kerigma cosiddetto Gesù è morto ed è risorto e questo motiva la nostra fede se Gesù non fosse risorto ci ricorda San Paolo vana sarebbe la nostra fede c'è grande stupore in queste persone queste Marie, in Maria di Maddala soprattutto, che è stata la prima, c'è un grande stupore nel vedere questo, hanno portato via il mio Signore, si pensa ad, una, ad un furto, ma non è un furto, è un acquisto, in questo senso possiamo dire il contrario, hanno ottenuto qualcosa di, di buono, è la, la forza degli esclusi, la risurrezione è questa, la forza degli esclusi della vita, nel cui cuore... All'improvviso dilaga la speranza, così si esprimeva Don Tonino Bello, mi piace citarlo, questa forza che ci dice di uscire dal sepolcro, così anche predicava Don Tonino Bello, esci dal tuo sepolcro, esci tu che vivi nel tuo orgoglio, esci tu che vivi nella ricchezza e pensi di trovare solo nelle cose materiali la vera felicità, esci tu che non riesci a perdonare il tuo fratello che covi odio, rancore per l'altro, esci dal tuo pessimismo e lasciati andare nella speranza. Ecco, la resurrezione è una parola nuova, è un pieno di Dio che riempie il vuoto che talvolta caratterizza i nostri cuori. Buona Pasqua e buona domenica di Pasqua a tutti.